a tutti benvenuti sul mio canale oggi eh, propongo un altro vlog eh, delle mie vacanze vi farò vedere dal mio punto di vista palinuro eh, su internet spesso non ti fanno vedere soltanto queste foto dall'alto ma cercherò di farvi vedere palinuro dal punto di vista di un turista adesso mi sono fermato su questa specie di eh, autogrill per fare una breve sosta eh, più o meno stiamo dove stiamo a palinuro No, adesso siamo a Pestum, no adesso siamo a Pestum, durante il percorso ci siamo, siamo passati per San Felice al Cancello e nel dare gli auguri a una coppia che stava sposando ci hanno regalato anche questi confetti con questo giocattolino vicino in legno, eh, dovrebbe essere una specie di portacarta, portapinni, comunque è carino, auguri agli sposi, quindi... Uh, Proseguo per il viaggio, quando arrivo spero che la luce sia sufficiente per farvi vedere il villaggio. A dopo, ciao! allora cominciamo il tour di questo bellissimo villaggio dalla parte in inferiore da dove ci sono le attività eh, sportive allora adesso ve lo mostro ok qui è il tiro eh, con l'arco dove spero oggi posso prendere parte anch'io eh, e divertirmi spero di eh, riprendere la freccia mentre tocca la parte centrale con la mia videocamera. E dalla parte inferiore qui ci sono altri appartamenti, forse di questa parte qui ci sono gli animatori, lì giù c'è tutta un'area piena di alberi di olivo, quindi lì non c'è nient'altro. Andiamo a salire su, ok? Qui c'è l'area per attività per i bambini, qui c'è l'area dove gli animatori fanno i mini club. Uh, l'animazione si chiama Vamos Animazione in descrizione metterò anche il link di questi animatori questa mi piace non so, non so perché uh, non funziona ma comunque deve essere um, una bella cosa esteticamente, deve essere una fontana bimbo, bimbo, non ti buttare dentro bimbo, non ti buttare bimbo, non ti buttare sono un bimbo ok, andiamo vamos! un po' di formiche! è attrezzata di dei giochi comuni per bambini di cui altalina scivolo, come si chiama sto coso? Quale? questo? jumpy jumpy come si chiama? trampolino, trampolino, trampolino. casetta per bambini, no. vari tavolini Ok. Andiamo a vedere la piscina. Andiamo, andiamo a vedere la piscina. Sì, andiamo a vedere la piscina. si Sì. Ok. Sì. Questa è l'area ping pong, dove c'è il tavolino attrezzato per giocare questa, questa piscina qua è per i bambini mm. allora Ok, è attrezzata di serie, in questo istante la stanno anche pulendo No, sta ancora finendo di pulire no. Stavo mettendo la dell'acqua Ok, adesso saliamo Giusto? Sì, qui c'è la reception ok ecco qua questa è la piscina quella grande ha eh, una profondità circa di, di 165 penso che no 170 da questo lato fino ad arrivare eh. a circa 3 metri e mezzo dall'altro lato adesso vi faccio vedere andiamo in genere di qua no, dove dove dove dove la piscina dei no do, eh, aspetta fammi finire no eh, ok voglio vedere tutto eh. ah, cosa è il calcio il calcio sì, è vero adesso mi, sta, mi è stato fatto notare il campo da calcio grandissimo In effetti andiamoci dentro ecco qui è bello grande sto campo da calcio Papi, cosa sono per cosi? chi gli piace il calcio a me il calcio non piace a me sì. anche la possibilità di divertirsi Davvero, sono cosi? quali cosi sì. eh, siepi sono siepi No, non si mangia, sono ma falsi fatti. Fatti. ma ne vuoi toccare almeno? Sì, li vuoi toccare, allora, queste sono le attività organizzate dagli animatori, è dove è tennis? Dove eh? tennis? Ah sì, è vero, c'è anche il campo da tennis, adesso ve lo faccio vedere, questo è il ristorante, adesso non posso, andare, non posso entrare, perché come vedete c'è il divieto, che di cui non ci può andare addosso nudo, adesso non addosso nudo, non ci posso entrare adesso perché siamo nudi ok allora qui c'è il tennis. campo da tennis è e io non ho visto ancora nessuno giocarci magari se ci vede qualcuno magari faccio no, la io partita ho visto vado a registrarci la partita Campo da tennis pa ah, no, no, questa, Ok, qua. ritorniamo qui al ristorante pizzeria no, Allora io ci vieni. sono già venuto eh? Perché siamo venuti a mangiare la pizza Brava, siamo venuti a mangiare la pizza Non era ieri lunedì allora, No, no domenica domenica domenica Sono domenica Abbiamo preso un no, menù di benvenuto Era il primo giorno, sabato era Sabato, Perché giusto, hai ragione Sabato, siamo venuti sabato, abbiamo preso un menù di benvenuto, perché ieri era domenica, abbiamo preso un menù di benvenuto e dire la verità era buonissimo, compresa la pizza, ottimo, e adesso ci ritorniamo mercoledì, uh, qui al ristorante a consumare un piatto tipico della zona, uh, faranno una serata cilentana, giusto ha detto il signore, la serata cilentana dove degusteremo uh, alcuni piatti tipici della zona, poi al limite li mostrerò uh, nel video facciamo vedere l'acqua profonda cosa? l'acqua profonda e dopo eh, ci mesciamo dentro dove dobbiamo andare? Ah. andiamo però solo vedere anche il parco il parco il parco ah se n'è andato vabbè qui abbiamo il bar il teatro il teatro se n'è andato abbiamo il teatro bel teatro capisci se hai informato in eh sì perché c'era l'animazione stamattina sulla spiaggia ok però dobbiamo fare qualcosa di figo sì. cioè... qui c'era un animatore francese credo giusto uh, costa d'Avorio ha detto costa lavoro vivi adesso vi faccio vedere una stanza tipica andiamo di qua tipica È questa? La stanza che abbiamo preso noi? Anche che come ci immergiamo dentro? Sì. Ovviamente sul centro. No. E devo no. andare a parte dalle spalle. Dopo vedo com'è. Sì. L'acqua Sì. E eh, perché non posso bene. Vedi stanno pulendo, vedi? vedi stanno ancora pulendo la piscina, cioè le... Qui dobbiamo aspettare. Da qui comunque si può vedere anche un bellissimo panorama perché questo villaggio è immerso nella uh, natura. Quindi eh, è rilassante anche agli occhi starci qua. Sì, anche gli alberi. Sì, Certamente. Gli alberi. Ecco qua, uomini, uomini, vedete? Allora questo villaggio comprende diverse soluzioni per le case che si estende fino a salire su. Adesso qui? andiamo a vedere una casa tipica, che in questo caso è qui che abbiamo preso noi in affitto. Che in questo caso è la 107 a ah, perché ai cani c'è anche la soluzione per i cagnolini questa qui è la 107 che è la mia la mia papi, stanza papi, papi la per non fare ok, okay. un'altra girata ecco qui no ma dai dai dai Ecco qui un'altra girata, ecco qua, questa è la casa, accendiamo un po' le luci. Vieni sti palloncini. Ecco, indovinate la luce. E questa non è Questa è la casa, quindi qui c'è un divano letto che si può aprire, mobili ovviamente. Una cosa importante che i ne, nei villaggi dove siamo stati, No, avevamo, era una cucina abbastanza attrezzata lì c'è forno fornelli a gas, frigo funzionante, soprattutto la cosa più importante è che funziona questa è un'esperienza negativa che ho avuto a Lecce a Lecce non funzionava niente un villaggio che era bello sopra l'animazione però era brutto era brutto indescrivibile la zona era bella stavamo a Valle no, Torre dell'Urso stavamo a Torre dell'Urso devo dire che la località era bellissima il villaggio, ma ce ne scrivo? era brutto questo qui invece, vi devo dire qua metto due steppe cioè metto tre, che mi piace non lo so qui, questa è un'altra stanza ecco qui un'altra stanza da letto il bagno una cosa importante che devo dire è il bagno... È pulito. È pulito. Soprattutto uh, qui nei villaggi non si, sa, non si fanno problemi nel uh, venire incontro alle esigenze dei clienti. Allora, co cosa? ci sono anche i fichi d'india come eccoli là oggi oh, di nuovo li trovati in realtà uh. uh, mm. allora, io ho trovato all'inizio l'assensione io lo con sapevo con che c'era ancora altro da vedere tante. Ah, ecco dove sta ecco la navetta si sì. questo è il pulmino che ci accompagnerà a mare eccolo qua con questo qui andremo stamattina a mare sperando di poterci godere anche la giornata anche se porta un po di maltempo qui se l'uva Vediamo se è buono. Siamo dei figli sì, sì, sì. Guarda. Mm, non male. Guarda. Non male. I Ecco. Per la gioia di mio figlio, i figli d'india. Buonissimi. Uh -huh. Buoni. Io so già ti sono buoni. Molto buoni. Io credo che uno, faceva schifo. Boccafata. E invece sono sì. però non ti possono prendere. Eccoci qua. qua ci sono le altre case appartenenti al Resident. Sì, mamma mia, pe... lì che bello! E lì è venuto dietro. Oh. Si sa, si sale ancora. Ma non penso che il resto appartenga al, al Resident. Poi giù in descrizione vi metterò anche il link di questo luco. Se vi va. Com'è? Fa vedere anche il mare la fine Ecco no? giusto, come ha detto lui, facciamo eh. vedere anche il mare Vi metterò il link se avete voglia di venire anche voi qua Sinceramente io ho risparmiato tantissimo E anche se questo è il solo secondo giorno Ci, sia, ci stiamo divertendo, c'è un'ottima animazione Sì, tu che... è vero che l'animazione cambia di anno in anno Comunque sia, l'animazione di quest'anno mi sembra ottima buona ecco ce lo dice anche, anche a me figa. perché ci sono stivali eh, strani ecco vedi delle strategie roba del genere uh. capriola lì, lì, lì, lì, lì, lì io qua qua allora penso dire, eh. di ritornarci perché questa cosa qui mi interessa un pochettino ok vandalismo d'uva aspetta mi sa bene io. Sì. ecco cos'è questa uva Adesso dobbiamo fare la camminata in discita. Guarda uh. bello! Oh, stupendo! C'è una goccia d'acqua sullo schermino! Ok! Stupendo! Quanto è pello? Questa volta che l'hai fatto io, guarda yeah. voi Uh come cruce, arrivo fino a lì! Ce l'hai! Eh, so. Arriva là! Bellissimo! Al mare, dal mare! Eh, stufa nel male, Anche con la cobalina sta in vacanza, hai visto? Eh! Hai visto? No, ma perché viene quando c'è il sole e piogge insieme? Bellissimo, guarda! che emozione, anche la cobbana Che tipo di entusiasmo, entusiasmo per il nostro motto, guarda, ce l'ho pure da guardare. Ah, ah, ecco, eh, guarda, re, ah, ecco. Guarda, la vostra animazione. Residenti. No, più dritto, più dritto, Va, va, va. segui, meme mi segui, segui, segui. segui. Guarda, è uno coppo eh, una. L'idea è bella la cosa. È simpaticissima. a ah, sì. no, Parte di parte di programmi l'ho visto già visto. Che video, che programma monti? un video. Il nostro Assan John Koulibaly. Yeah, baba. Assan, oh, faccio una capriola, Assan. Assan, faccio sure, la capriola, Assan. Vai Assan, vai. Mami, mami che mosso, stu vai Mamma mia! Ancora, ancora, ne ha, a chi e aspetti? il eh? ecco mazza, mo, mo il nostro capo animatore perderà la vita vai per un like, per un like si punta e si fa male. scusa bimbo, bimbo, che levita, che stavo a pegapione, C'è che ha tuo figlio? cioè io non lo so, no, veramente sono cose impegnative, pio, fai allora, super bravo facendo, vai. allora vai. ti prego vai Fede non ti fermate Vai avanti, vai, vai, vai, aspetta, aspetta. Vai. Davo no, no, no. <ride> vai sì che è sano. No. Va bene. Vai caro. Dato, altro, eh, bravo, ci il gomito. Ha il gomito no, no, che fai così? Mi Non ti giudico. Non uno che se partiva l'arco da rigore in faccia era la nana. il gomito. Oh, Vai, tendi, metti sì. la freccia sul giallo. Na, na, na, na, na, na. Quando ci sei, raggiungevi. Sì. Eh, no, fai, lo, Ma, sapi, no, no. Ma ho seguito a colpire. Ah, sapessi. Fai, Come fa la tua canzone? Personal. Ma Ma non è vero. L'inizio, l'inizio l'inizio. L'inizio sul faglione. Non se sei Vai. Dì, come fa? Fai. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, fai male no, no, no, ti no, indietro. indietro bravo no, no, ruota ruota ruota no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 9, e 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, no no 10, no 10, 10, 10, 10, 10, è 10, 10, puffo? 10, 10, 10, 10, 10, 10, No, è più polfo, non sta gente il polfo. Qual è il polfo? Ruotalo, ruotalo. No, eh. Ah? No, è, meglio, vai. È meglio, è meglio. Io mi sto guardando la rotazione Eh, io ti dico di ruotare questo, ma se questo non lo sai ruotare, ruotiamo questo. Ah, ecco, Così fai più forza, però almeno. Ciao caro, come tu? la dove sta Gioele? Gioele? La dove? Sta ancora mangiando la pizza si, si deve maled. mangiare cioè, si eh? deve fare da solo l'ho fatto da solo io <musi> tutti oggi serata cilentana vi stanno preparando la brace per le salsicce e questo è il mio tavolo eccolo è partito col video è certo dobbiamo registrare tutto <ride> ho fatto la recensione Dove su tri drip L'inglese ne è per me lo sai ormai. Allora, menù per questa sera. Antipasto frasello con pomodore, la, la cane ceci, cavatele a ragù, salsiccia alla griglia e dolce tipico della zona adesso vediamo, come, vediamo si, si, si, si, si. come sono questi piatti sono La rete in testa. La rete. La rete. La rete. La Quanto è il piano? è il piano? Cioè, però asia, sa, tu, è rimasta non mi è fatta sono tu o no? ah sono tu no? ma che c'è allora è di vicino è perché c'è mamma ho a un mamma Noi è stato Mamma wow, grazie a tutti per aver partecipato a questo sketch ci ricorderò sempre degli infreschi soprattutto grazie a tutti e grazie, oh, grazie a tutti i giocatori che hanno apparato la a Carmela che è la cosa più decisiva e tu secondo primo a tutti ma <susurra> è un questo? Ma un È già meglio, È più giù, ma A è Ma questo è pasta, non è proprio È pasta, questo è pasta è E qua domani c'è un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, la un'altra, un'altra, un'altra, a un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, e il show straordinario giorni di amare notti per parlare risate con gli amici e quindi sta felici quindi ogni momento con il sole dentro vamos e se qui e che stai siamo noi apri le braccia e poi vogliamo verso il sole vamos animazione la siamo noi E aí Get is Buongiorno a tutti. Oggi è ultimo giorno di vacanze stiamo per rientrare a casa. Purtroppo eh, alcune attività sono state sospese a causa di problemi di salute di un componente della famiglia. Effettivamente abbiamo dovuto sospendere la passeggiata con i cavalli eh, lungo la riva del fiume. Però c'era ancora molto da vedere. effetti noi siamo andati a fare un tour sulla costa di Marina di Camerota, a ah, riguardo a Marina di Camerota potete andare a vedere un video che ho fatto l'anno scorso. scorso, però su Palinuro c'era la possibilità di fare un'escursione e vedere la costa di Palinuro. Eh, io sono stato ieri a Palinuro, non ho ripreso niente, in particolare a moto perché non c'era molto da vedere, molto simile a Marina di Camerota. L'unico problema, il parcheggio, 2,50€ a ora, assurdo se ci andate e volete risparmiare evitate di parcheggiare la macchina lì sopra a Palinuro cercate una soluzione più in basso così a meno risparmiare di 2,50 euro e, che dire adesso facciamo una breve mh, deviazione andiamo su monte stella a omignano quindi facciamo una passeggiata su eh, in montagna e andrò a fare delle riprese del panorama, oggi comunque si porta una bella giornata quindi a dopo finalmente dopo un'ora e mezza circa di viaggio siamo arrivati sul Monte Stella questo è mamma mia che, una che è passata. questo è il panorama che si può eh, vedere da questa montagna abbistato le mie. mille mie le mie le It's Adesso siamo di rientro due ore di viaggio e arrivo a casa così posso cominciare a fare il montaggio del video. È il video che penso di andare a pubblicare forse verso il 30 di, di questo mese, di settembre. Quindi buon, buon proseguimento a tutti e vi raccomando un like e di iscrivervi al canale. Arrivederci.